E al primo posto, lavora in Toscano dal, da dicembre 2018, quindi due anni, è, è diventato team manager proprio a gennaio 2021. Primo posto a Davide Finotti, team manager di Genova Centro. La ricetta di questi bei risultati, te poi hai 24 anni, giusto Davide? 24, 24, corretto. Ho a 22? Ho iniziato a 22, sì. Esattamente. Beh, la, la ricetta è lavorare, è lavorare con costanza e mettercela sempre, dare sempre il massimo. Io credo che questo sia il primo passo per creare un bel team di lavoro, cioè vedere vivi i risultati. Sì, noi abbiamo un'idea ben chiara anche su quello. È un percorso lungo perché creare un team forte a nostro modo di vedere richiede del tempo e eh, ovviamente dell'attività, e in contemporanea siamo certi che eh, selezionando le persone corrette che vedranno appunto quello che tendenzialmente è la leadership, eh, siamo certi che ci seguiranno e siamo certi che avranno dei risultati. Beh, complimenti Davide! Bravo, complimenti! Grazie mille Toli, grazie mille Toscano. Toli.